Ma l'8 marzo non è una cosa un po' vecchia? No, assolutamente perché la lotta per i diritti eh, delle donne per l'uguaglianza non eh, smette mai di essere presente, di continuare. Noi siamo sempre qui. Qual è la cosa più che senti come più urgente e importante che ti fa essere qua oggi? Ma... Un po' il, la necessità appunto di raggiungere l'uguaglianza in ogni campo, non, è, non penso che ci sia un ambito più pressante di un altro perché è importante appunto che sia ehm, ovunque l'uguaglianza.